Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Una delle domande più frequenti che mi vengono fatte è è meglio l'Apsan Zino Mini Pro o l'Autel Evo Nano? Eh, questa è una domanda che mi fate in tantissimi, eh, a cui però è difficile dare una risposta. Eh, nel video di oggi cercherò eh, di spiegarvi eh, quali sono le differenze principali che ci sono tra Outer Evo Nano in questo caso versione Plus e Absanzino Mini Pro perché è difficile dire quale è meglio? Perché entrambi hanno dei pro e dei contro e delle caratteristiche che li rendono migliori in determinate situazioni e peggiori in altre situazioni. Ve lo dico subito in questo video: non vi dirò eh, secondo me quale è meglio e quale è peggio, perché altrimenti scatenerei l'inferno. Sarebbe come salire sul patibolo perché mi troverei eh, se dico che è meglio nel nano mi trovo tutti i sostenitori Apsan che mi massacrano se dico che è meglio lo Zino mi trovo tutti i sostenitori del Nano che mi massacrano quindi ho una mia opinione però questo video serve appunto per fare capire a voi eh, quale eh, è più adatto alle vostre esigenze, perché ragazzi è un po' come dire meglio la Ferrari o la Porsche eh, secondo me non è meglio una meglio l'altra, è molto soggettivo e molto cambia in base anche a quello che uno eh, ha intenzione di farci con quel prodotto e cosa ha bisogno da quel prodotto. Quindi eh, qua è più o meno la stessa cosa. Adesso andremo ad analizzare i vari aspetti di questi due droni perché poi almeno uno a fine video puoi decidere se eh, acquistare lui eh, l'Hotel Nano o lui l'Apsanzino Mini Pro. Partiamo da quello che è sicuramente un punto critico per quanto riguarda Autel, cioè l'acquisto. Attualmente l'Autel Nano, soprattutto nella versione Plus, cioè questa, quella con il sensore da 1 su 1.28 pollici, è difficile da reperire, nel senso che bisogna preordinarlo vi lascio qua sotto un link di uno dei store eh, più grossi che ci sono in italia che ci dà eh, la possibilità di preordinarlo e soprattutto ci dà la possibilità di preordinarlo senza versare eh, niente praticamente lo si preordina poi una volta che il drone arriva nei loro magazzini ed è pronto per la spedizione venite contattati a quel punto se saldate il pagamento eh, ve lo spediscono altrimenti no e questo è sicuramente un punto a vantaggio di noi consumatori dimostra la serietà dello store che ve lo vende eh, perché comunque eh, non sapendo in quanto tempo è in grado di spedirvelo non vi chiede niente a livello economico allora eh, quindi abbiamo detto lui difficile reperibilità in questo momento lui lo si può acquistare un po dappertutto da amazon a banggood quindi lo si trova un po dappertutto poi per quanto riguarda i materiali costruttivi eh, lui è sicuramente superiore al nano allora chi li ha entrambi si sarà accorto che eh, il nano è molto più giocattoloso a livello di plastiche, a livello proprio di materiali. L'Apsan Zino Mini Pro è un altro livello, è più simile a un DJI eh, e questo ovviamente eh, non che influisca mh, poi sul comportamento in volo o meno, eh, però quando lo si va a tirare fuori dalla confezione il nano eh, sicuramente eh, sembra un po' più un giocattolino. Adesso andiamo ad analizzare quello che è uno dei punti salienti di questi due droni, il gimbal, perché entrambi hanno avuto praticamente gli stessi problemi, eh, più accentuato su Apsan, eh, meno accentuato sul, eh, auto e nano ma lo stesso problema entrambi eh, hanno sofferto di effetto gelo cioè l'effetto gelatina cos'è l'effetto gelatina è questo eh, diciamo movimento che c'è all'interno dell'immagine che sembra che l'immagine sia gelatinosa e a cosa è dovuto questo è dovuto ad un problema uguale per entrambi eh, il supporto per intenderci del tutto il gimbal cioè il gimbal non è fissato in maniera rigida al drone è fissato con dei gommini e questo ovviamente vale per tutti i droni che hanno un gimbal meccanico allora questi gommini non sono tutti uguali quindi l'azienda che ha prodotto i gommini per questi droni che sì, ovviamente non sarà la stessa azienda però non ha prodotto i gommini con la stessa densità di gomma quindi ci sono dei gommini più morbidi e dei gommini più duri quando il drone è stato creato è stato creato e progettato con dei gommini quindi poi anche il firmware era eh, calibrato su quei gommini con cui è stato progettato eh, ma arrivando poi in produzione anche versioni con dei gommini diversi perché la gomma non era uguale eh, a questo punto si è creato questo eh, fastidiosissimo effetto gelo. adesso entrambi i prodotti hanno risolto perché nelle ultime ovviamente produzioni eh, i gommini sono stati eh, diciamo sistemati con quelli che sono della densità ideale eh, però Absan ne ha sofferto tantissimo gli è costato sicuramente tanto nelle vendite lui ne ha sofferto un pochino meno perché è meno avevano questo difetto anche se ce ne sono stati perché infatti adesso nell'ultimo aggiornamento firmware è stato appunto introdotto un miglioramento per l'effetto gelo andando a eliminare questo effetto eh, nei modelli che ne risentono quindi da questo punto di vista hanno avuto gli stessi problemi poi per quanto riguarda la fotocamera entrambi hanno una fotocamera incredibile secondo me con un sensore davvero pazzesco per entrambi eh, più o meno le dimensioni sono le stesse qua abbiamo sullo zino mini pro un sensore da 1 su 1.3 pollici mentre di qua abbiamo un sensore da 1 su 1.28 pollici cosa vuol dire che eh, il sensore più o meno è grande uguale un pochino più grande quello dell'auto nano ma di poco quindi molto simili le caratteristiche per quanto riguarda eh, video e foto sono molto simili perché lui arriva a scattare foto fino a 48 megapixel lui fino a 50 megapixel quindi siamo lì eh, video in 4k a 30 fps però c'è una diversità per quanto riguarda il bitrate e cos'è il bitrate è la quantità di dati che c'è all'interno di un video cioè maggiori sono i dati eh, che ci sono all'interno del video più il video sarà dettagliato e perfetto eh, qua abbiamo un bitrate che arriva fino a 200 megabit per secondo mentre qua abbiamo un bitrate che arriva fino a 100 megabit per secondo allora 100 megabit per secondo sono tanta roba eh, per intenderci eh, sono anche quelli che ha un dji eh, mini 2 per capirci però qua abbiamo la possibilità di arrivare fino a 200 eh, io non li metto mai 200 anche perché poi diventano file davvero grossi da gestire perché comunque già il 4k eh, a 100 megabit per secondo crea file importanti se li mettiamo a 200 megabit per secondo diventano file davvero impressionanti ed è per questo uno dei motivi per cui Appsan ha optato di avere una memoria fissa e non la possibilità di inserire una micro sd mentre con lui inseriamo una micro sd per registrare video e foto qua abbiamo eh, una memoria fissa che eh, può essere da 64 o 128 giga in base alla versione che decidiamo di acquistare ed il motivo perché per registrare 200 megabit per secondo quindi una quantità di dati incredibile che arriva in maniera super veloce eh, eh, c'è bisogno di un supporto che sia in grado di registrare in maniera super veloce le micro sd eh, non ce la farebbero a 200 megabit per secondo o non tutte ce la farebbero quindi poi eh, sarebbe subentrato il problema che certe micro sd ce l'avrebbero fatta altre no un casino incredibile quindi una memoria fisica che eh, gli permette di registrare ai megabit che vogliamo eh, quindi questo è uno dei pro che ha questo drone, nel senso un livello più alto di megabit per secondo, quindi un maggior dettaglio. Poi per quanto riguarda quello che guardiamo noi a livello video, lui come tutte le versioni di Evo, molto più ruffiano. Cosa vuol dire? Che ha questi colori molto più accattivanti, che però non sono molto naturali, eh? sia chiaro. Lui secondo me più naturale, anche se un po' freddino nei colori, però più naturali secondo me per il mio modesto parere lui invece ha all'opposto colori molto più caldi e molto più accattivanti che ad impatto visivo eh, ci fanno gridare subito un po' più al wow eh, rispetto a lui però non sono secondo me eh, molto reali però sicuramente più accattivanti eh, poi eh, attualmente mh, eh, parlo attualmente perché eh, lui è in fase di aggiornamento di sviluppo lui invece ormai è molto sviluppato ha praticamente tutto quello che è stato dichiarato all'inizio da Absan, adesso è disponibile qua invece gli manca tantissime cose ancora di quelle dichiarate all'inizio quindi non abbiamo un profilo log eh, su, per quanto riguarda eh, il nano qua invece per l'Apsan Zino Mini Pro è già disponibile poi per quanto riguarda il comparto gps eh, qua sull'app stanzino mini pro abbiamo gps e glonas mentre eh, qua abbiamo gps glonas e galileo praticamente come eh, il dji mini 2 per intenderci ed è un vantaggio mh, diciamo non da poco nel senso che eh, lui in certe situazioni sto parlando dell'app stanzino mini pro fa più fatica ad agganciare i satelliti diventa molto lento nell'agganciare i satelliti quando ce ne pochi disponibili è davvero Lento ad agganciare quel numero necessario che ci permetta di volare in sicurezza, quindi che ci dia il decollo con eh, il GPS, mentre lui, ovviamente, come fa anche il DJI Mini 2, è velocissimo nell'agganciarli in qualsiasi situazione perché comunque ha. Eh, possibilità eh, di trovare satelliti quindi eh, questo è sicuramente un vantaggio dell'autel nano ed è una cosa sicuramente fastidiosa di lui questa lentezza in certe situazioni ad agganciare il numero di satelliti disponibili e sempre riguardo il comparto tecnico eh, c'è una differenza ed è una differenza secondo me eh, non da sottovalutare che lui l'autel evo nano ha una ventola di raffreddamento eh, quindi il drone non tenderà a surriscaldarsi mentre lui eh, non ha una ventola di raffreddamento come sapete anche se ha risolto con i vari aggiornamenti firmware il problema di eh, scaldarsi in maniera incredibile perché comunque questa parte qua sotto davvero diventava incandescente eh, adesso ha risolto il problema eh, con appunto gli aggiornamenti firmware eh, però in questo caso Autel ha introdotto sicuramente un qualcosa che eh, non è da sottovalutare perché avere un, un drone fresco dal punto di vista hardware gli permette di avere una resa eh, maggiore per quanto riguarda appunto eh, i calcoli che deve fare il processore e tutta la scheda madre e poi già che ho in mano lui poi vi faccio vedere anche lui e il comparto eh, hardware che abbiamo qua sotto allora lui ha un optical flow e due sensori ad infrarossi e poi una luce a led che eh, si accende eh, quando è buio quindi quando decolliamo al buio questa luce a led illumina eh, il punto di decollo o di atterraggio però eh, Amsterdam, secondo me qua ha fatto un po' una stupidata nel senso che ha introdotto questa luce LED eh, quindi mettendo peso e non ha eh, potuto poi mettere una luce di segnalazione notturna eh, quindi in teoria lui di notte non potrebbe volare perché non ha una luce di segnalazione notturna però c'è una luce per poter atterrare e decollare al buio e qua secondo me Absan avrebbe eh, dovuto non mettere questa se il problema appunto era il peso sicuramente lo è stato perché è eh, 249 grammi eh, metterci di, di tutto e di più è, è sicuramente complicato eh, io comunque non avrei messo questa avrei messo la luce di segnalazione notturna se il problema era il peso mentre loro eh, come vi ho detto qua abbiamo la ventola di raffreddamento poi abbiamo due optical flow quindi eh, la scelta diversa un optical flow per Apsan qua due optical flow però Apsan due sensori ad infrarossi mentre qua abbiamo un sensore ad ultrasuono quindi scelte completamente diverse per quanto riguarda il comparto hardware che c'è sotto al drone per la stabilizzazione del drone in overing. e poi eh, quello che vi stavo dicendo prima, qua abbiamo una piccola luce di segnalazione notturna che come vi ho detto nell'Apsan Zino Mini Pro non c'è poi per quanto riguarda le batterie eh, c'è una bella differenza nel senso che lui ha più autonomia e non sto parlando solo di quella dichiarata da Apsan nel senso che eh, il nano è dichiarato 28 minuti lui è dichiarato 40 minuti ed è assolutamente eh, vera la differenza nel senso che c'è tanta differenza fra i due droni a livello di autonomia eh, si va dai 5 ai 10 minuti di differenza tranquilli poi entrambi i droni ovviamente se si attivano i sensori anticollisione eh, consumano molta più batteria ma questo vale per entrambi eh, e appunto già che ci siamo parliamo dei sensori anticollisione eh, che funzionano bene su entrambi i droni lui attualmente aggira anche gli ostacoli quindi è il primo drone 249 grammi dove ovviamente ho portato anche un video dedicato ad aggirare gli ostacoli eh, oltre che fermarsi eh, mentre lui attualmente si ferma solo non so se verrà integrata questa funzione di aggiramento degli ostacoli o se avrà solo la funzione di fermarsi questo lo vedremo prossimamente con i vari aggiornamenti ovviamente come capita anche per i droni più blasonati come il DJI r 2S le piante con i rami senza le foglie non li vedono ve lo dico subito ma sia loro che un DJI r 2S come vi stavo dicendo eh, se è una pianta con le foglie ok ma se sono le piante che abbiamo adesso in inverno c'è solo i rametti secchi la maggior parte non vengono visti eh quindi state attenti e non pensate a ma tanto ai sensori anticollisione. no ci vanno dentro diretti eh, poi parliamo del radiocomandi i radiocomandi eh, secondo me sono belli entrambi nel senso che ci danno entrambi un bellissimo feeling in volo per entrambi i droni cioè eh, li sentiamo bene eh, sia a livello di stick sia a livello di molle sia a livello di reattività eh, c'è cioè veramente un feeling incredibile per entrambi sicuramente una cosa che li rende differenti a parte l'ergonomia che è completamente diverse due scelte completamente diverse appunto per quanto riguarda la forma e anche la dimensione perché guardate questo chiuso quanto è grande e guardate questo chiuso quanto è grande cioè praticamente sono quasi due di questi se li vado a sovrapporre cioè l'ingombro è di due di questi ed è una cosa che non amo di questo radiocomando eh, l'ingombro perché su un drone a 249 grammi dove appunto la portabilità è il punto forte eh, questo radiocomando è davvero impegnativo a livello di ingombro perché comunque va valutato tutto l'ingombro compresa l'antenna ed è davvero davvero importante qua invece ragazzi vedete che è molto più compatto e poi un vantaggio che abbiamo qua in quello dell'Apsan Zino Mini Pro che potrebbe essere utile non utile o a uno potrebbe fregargliene sì a uno fregargliene no è il display abbiamo un display che ci dà tutte le informazioni di volo necessarie e in tante situazioni lo trovo comodo quando nello smartphone si vede poco qua si vede sicuramente di più e avendo in una dimensione più ridotta di questo direi che mh, sicuramente è un vantaggio da non sottovalutare poi per il resto eh, bene entrambi eh, io anche con questo a livello ergonomico mi trovo bene come anche con questo che secondo me a livello ergonomico è tanta roba mi piace eh, però come ho detto le dimensioni eh, in questo caso fanno la differenza ma non in positivo. Poi sempre parlando di radiocomandi però parlando di trasmissione eh, c'è da dire una cosa riguardo le trasmissioni video. Allora lui è pazzesco perché lui essendo un drone che ha Tre frequenze quindi trasmette sulla 2,4 sulla 5,2 sulla 5,8 ha un sacco di possibilità di switchare da una frequenza all'altra eh, andando a coprire uno spettro incredibile di frequenze quindi anche in zone molto intasate della rete wifi lui è incredibile e riesce anche ad aggirare ostacoli eh, davvero importanti cioè un palazzo girare intorno a un palazzo senza perdere il segnale è pazzesco lui è anche lui incredibile da questo punto di vista Secondo me, sono entrambi nettamente migliori rispetto al DJI Mini 2 da questo punto di vista, però secondo me lui è ancora superiore rispetto a lui, sebbene anche lui è incredibile per quanto riguarda la trasmissione video. Anche perché il ritorno video qua è dato a 1080p come risoluzione massima di ritorno video, qua addirittura arriviamo a 2K di risoluzione video nello smartphone. Ovviamente poi bisogna avere anche lo smartphone che abbia una risoluzione video in 2K. Eh, però lui è in grado di avere una una Soluzione video nel ritorno video incredibile. Andiamo a parlare di quello che è l'applicazione di volo quella che andiamo a installare nel nostro smartphone quella di Apsan secondo me è un po più macchinosa eh, un po' più complicata eh, non è disposta benissimo, potevano fare qualcosina di più, sto parlando quando si entra nelle impostazioni, nelle opzioni di volo, nell'opzione della videocamera ma potevano fare meglio, per i miei gusti mi piace di più quella di Outel, eh, mi sembra un po' più pulita, un po' più semplificata, sebbene eh, faccia tutto anche lei, eh, però mi sembra un pochino meglio eh, poi andiamo a parlare di quello che ci danno le applicazioni di volo eh, collegate ai nostri droni, cioè i voli automatici allora qua è eh, nettamente più avanti rispetto ad Autel eh, perché comunque sebbene anche Apsan aveva rilasciato un drone incompletissimo come ha fatto anche Autel adesso ovviamente essendo uscito prima è stato aggiornato e sviluppato con tutti i voli automatici qua invece ancora eh, un po' di cose mancano le principali differenze stanno soprattutto nell'Active Track che qua è già disponibile mentre qua eh, è stato pubblicizzato quando il drone è stato presentato ma non è ancora disponibile qua abbiamo i We point mentre nel nano non ci sono ma non so se mai nemmeno ci saranno questo non è stato pubblicizzato mi sembra in nessun video quindi non so se mai arriveranno poi andiamo a parlare adesso di quello che è il prezzo cioè eh, quello che alla fine è quello che interessa a tanti perché è, è la cosa principale quanto dobbiamo spendere per avere lui quanto dobbiamo spendere per avere lui che poi non per forza il prezzo eh, ci fa decidere il prodotto perché poi si determina caratteristiche che il prodotto non ci interessano eh, ovviamente anche il prezzo magari passa un po in secondo piano però la differenza di prezzo attualmente è davvero tanta lui Autel nano versione plus eh, costa tra gli 800 e 900 euro lui l'absenzino mini pro costa tra i 450 e i 550 euro quindi eh, la differenza è davvero davvero tanta si aggira intorno ai 300 euro ed è davvero importante per due droni che sono davvero molto simili per quanto riguarda le caratteristiche tecniche quindi ragazzi eh, scrivetemi voi nei commenti la vostra opinione quale avete comprato, quale avete intenzione di comprare spero di avervi spiegato e di avervi chiarito le idee eh, o i dubbi che avevate perché comunque in tantissimi mi avete scritto ovviamente come vi ho detto la mia opinione rimane la mia io so qual è meglio secondo me ma secondo la mia opinione che poi non è un giusto o uno sbagliato perché come vi ho detto eh, diventa molto soggettiva per alcune caratteristiche che uno ha meglio dell'altro e viceversa eh, è solo una questione di scelta personale secondo me in questo caso però eh, fatemi sapere voi la vostra scelta personale qual è stata o quale sarà quindi ragazzi se questo è il mio video in cui ho cercato di chiarirvi le idee su questi due droni 249 grammi secondo me incredibili per quello che ci danno eh, secondo me pazzeschi entrambi se eh, questo video vi è stato utile vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità, tante prime voli in fpv stampe 3d sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale 3d offerte dove posso tanti coupon sconto e tantissime offerte